Bene, buonasera, eh, mi chiamo Manuela Giordano, mh, insegno eh, letteratura greca arcaica e classica presso il TIFTLAM dell'Università di Siena, alla triennale della magistrale. Eh, sono dunque una classicista, una grecista, come si suol dire. I miei temi di ricerca principali in questo momento sono Omero e l'oralità, e Atene, l'Atene del, del V secolo. Eh, quindi io sono diciamo, una, una, una filologa, una eh, studiosa della cultura eh, greca e se eh, dovessi raccontare un po' eh, come faccio ricerca e cosa vuol dire per me fare ricerca eh, sicuramente eh, partirei da due parole chiave e, eh, la prima è sicuramente eh, il viaggio di ricerca, il viaggio e la seconda appunto è l'incontro, eh, perché certo potrei raccontarvi che eh, la mia ricerca si svolge eh, attraverso i libri, nelle biblioteche, eh, attraverso i manoscritti, eh, nel consultare le edizioni critiche, eh, le epigrafi e così via, e tutto questo sarebbe eh, vero, ma eh, se devo mh, parlare di ricerca in maniera eh, forse più significativa, no? per dare il senso di quello che per me significa... Mh, essere una, una ricercatrice, eh, sicuramente partirei proprio dal viaggio, e anche perché eh, il viaggio è qualcosa che costituisce un po' anche il mio. Eh, come dire, il, il cosiddetto curriculum, no? cioè la mia, la mia formazione, perché già nel... Eh, già molto, molto giovane, 22 anni, ancora non ero laureata, eh, trascorsi eh, otto mesi a Parigi, eh, in un primo No, eh, così molto eh, aurorale viaggio di ricerca con il progetto Erasmus, e perché mi ero molto appassionata, mh, avevo sentito proprio una chiamata, no? quindi potevo eh, eh, andare a vedere, no? a ricercare, eh, da parte di eh, una, quella che oggi si chiama la Scuola di Parigi, eh, avendo letto appunto dei, dei libri di alcuni studiosi, in, par in particolare di Marcel Detienne, eh, ma anche Pierre Vidalnaquet, eh, Jean-Pierre Vernon, e quindi partì un po' alla ricerca, no? alla ricerca di una conoscenza che non poteva essere data se non attraverso l'incontro. Un po' come, eh, se vogliamo... No, i cavalieri medievali, no? la, la cat, no? l'inchiesta, cioè il partire e, a, e andare a cercare, e si parte no? verso qualcosa di, eh, di definito, ma poi eh, tutto eh, avviene in realtà attraverso il percorso. E, e penso che questo sia eh, molto, molto vero anche per i viaggi di ricerca, no? Eh, almeno per i miei viaggi di ricerca cioè si parte perché c'è qualcosa che ci attira ma si sa che poi eh, la ricerca eh, parte da un primo movimento ma poi si trasforma durante il percorso il, il, la ricerca è proprio questo no? cioè, è, è un percorso e quindi il viaggio meglio di qualsiasi altra eh, metafora e realtà allo stesso tempo mette insieme questi aspetti e eh, noi oggi parliamo molto di internazionalizzazione se ne parla appunto nel, eh, nell'Unione Europea ma insomma eh, pensiamo che il, il primo grande ricercatore no, dei nostri, almeno dei testi occidentali eh, ricercatore di secondo millennio eh, io vorrei partire eh, da lì ancora prima, nel primo millennio è sicuramente Odissimo no? cioè l'Ulisse d'Antesco che eh, appunto parte no, e conosce città, uomini no? va a esplorare senza sapere quello che andrà a trovare quindi l'orizzonte internazionale è direi proprio costitutivo del fare ricerca perché solo andando a scoprire no, si può trovare. No? E quindi la ricerca è proprio un, un movimento e questo movimento chiaramente mh, è difficile farlo restando a casa, almeno per me è sempre stato difficile farlo eh, in forma stanziale, ma eh, in questo direi un po' è il profilo dell'umanista, no? se pensiamo a Erasmo da Rotterdam, no? Erasmo che poi dà il nome a questo grande progetto fondamentale no? di scambio. Eh, europeo appunto Erasmus eh, mette proprio al centro di no, questa figura il, eh, un, un, un viaggiare, no? un'identità un che è un'identità appunto europea perché il sapere, la conoscenza eh, vivono appunto di, di questo e vivo in una comunità che eh, non è, può mai essere quella locale quella, diciamo, eh, o, o quella nazionale, quella della propria parrocchia, no? ma che vede necessariamente un orizzonte ampio. Oggi l'inglese ci permette questo orizzonte ampio, un tempo che il latino, quindi è, è anche diciamo, nel mio profilo individuale, eh, i viaggi hanno costituito dei momenti fondamentali di ricerca, cioè tutte le mie pubblicazioni... Eh, se io le raccontassi le potrei raccontare in collegamento a dei viaggi, a dei periodi, a delle permanenze, eh, in luoghi eh, non italiani, no? diversi, eh, nei quali ho incontrato, no? ho fatto degli incontri di studio, degli incontri scientifici, ma umani allo stesso tempo importantissimi, eh, vi dicevo appunto prima a Parigi, poi, durante il dottorato eh, cioè sicuramente al centro d'Inghilterra, Oxford eh, in particolare, dove ho passato molti mesi, mm, poi eh, c'è stata Gerusalemme, la Hebrew University of Jerusalem, dove ho trascorso ben tre anni e mezzo e dove ho lavorato, ho anche insegnato e imparato a insegnare in inglese e poi ho imparato l'ebraico che io non conoscevo e ho imparato alla fine anche a insegnare in ebraico e questo naturalmente ha avuto una conseguenza non diretta immediata nella mia ricerca ma una conseguenza più importante no? a lungo termine, quindi appunto Gerusalemme dove è stato per me un periodo straordinario dal punto di vista della ricerca perché sono venuta a contatto con dei paradigmi, con dei metodi di studio molto più ampi del mio orizzonte disciplinare, quello della, della, non soltanto della storia greca, ma anche del comparatismo, delle regioni comparate, eh, e della, eh, in generale appunto dell'antropologia. Eh, de, dell eh, poi c'è stata l'Università di Chicago, dopo passato tre mesi, eh, Cambridge, eh, questo diciamo è ormai per me diciamo, la, forse uno dei depositi più importanti in questo periodo, eh, per me è storia diciamo, così contemporanea, e in ognuno di questi posti, in ognuno degli incontri con altre studiose e con altri studiosi, eh, la mia ricerca ha potuto di volta in volta prendere corpo, eh, allargando sempre di più l'orizzonte, con delle diciamo così, fecondazioni eh, reciproche, no? eh, continue, con eh, altri metodi, altri, altri punti di vista, eh, altre questioni, altre domande, altre, altri diversi modi no? di eh, porre domande agli stessi testi, magari. Ora molto brevemente vi, eh, vi dirò quello che sto facendo in questo momento, eh, una, eh, una delle mie principali attività è, ehm, quella, di, è quella legata a un progetto, eh, anche questo è un progetto comune, eh, si chiama Ripensare la realtà, eh, Antropologia, Comparazione e Neuroscienze, che abbiamo messo in piedi noi appunto nel Dipartimento con altri colleghi nel Dipartimento eh, del DIFCLAM, un dipartimento appunto di eccellenza con altri due dipartimenti di eccellenza, l'Università dell'Aquila e all'Orientale e, ehm, e, e, e che si propone di eh, esplorare nuovamente questo grandissimo, eh, questo grandissimo tema questo tema appunto transdisciplinare che è l'oralità e che riguarda quindi la comunicazione orale eh, e eh, nella sua interfaccia, interazione con la comunicazione scritta, e che quindi abbraccia moltissime discipline potenzialmente, ma per quanto ci riguarda soprattutto la letteratura greca e eh, la storia greca, la letteratura eh, e la storia eh, romana. E attraverso appunto l'incontro anche qui con discipline diverse, no? l'antropologia. Insieme eh, a noi abbiamo il Centro di Antropologia Mondo Antico, fondato da Maurizio Bettini, questo è un luogo privilegiato quindi, per questo tipo di, di indagine, ma anche la eh, comparazione delle neuroscienze, eh, sulle quali appunto chiudo perché il tempo sta passando. Le neuroscienze è interessante perché eh, mettono un po' insieme quello che vi dicevo prima. E il mio primo contatto con le neuroscienze è stato a, eh, quando ero a, a Gerusalemme, perché un mio, uno dei, degli incontri appunto, che eh, ho, ho fatto in quel periodo eh, è, è stato un incontro con un neuroscienziato, con Amos Sarieli e quindi con tutto l'Istituto um, Weizmann, che è un istituto che si occupa appunto di cervello di neuroscienze, e con uno degli allievi del Mahon Weizmann, che si trova adesso a uh, Princeton, e che ha fondato lì un laboratorio, che è Uri Hasson, e che mi ha appunto avvicinato a, questo, eh, a questa straordinaria e diciamo, recente eh, disciplina, che sono appunto le neuroscienze, e le cui applicazioni, come stiamo, eh, ci stiamo lavorando, hanno una straordinaria potenzialità proprio anche per comprendere i meccanismi dell'oralità eh, cioè il prossimo ti eh, sto parlando appunto venerdì, il prossimo il 13 novembre avremo un eh, seminario in cui c'è un incontro tra un classicista e un neuroscienziato eh, per questa serie di seminari che abbiamo costruito insieme seminari online appunto per questo periodo così particolare che si chiama Laborality no? Laborality cioè un laboratorio sull'oralità in cui torna no? nell'immagine del laboratorio quest'idea, se cioè non del viaggio, questo forse un'immagine un po' più stanziale, ma mette comunque insieme l'idea del lavorare insieme, no? del mettere insieme degli strumenti, dei paradigmi, dei metodi e, e poi appropriarsene ognuno no? in, in una maniera eh, assolutamente appunto, eh, individuale. Bene, grazie.